Grazie Presidente, la proposta è molto, molto semplice, si tratta di dare seguito a quello che è un'attività che stiamo portando avanti da inizio consigliatura sul riordino di tutti gli strumenti di partecipazione e consultazione di Roma Capitale, come è previsto dall'articolo 3,9 della, eh, della, della 156 del eh, 2010 e come è previsto dallo Statuto. Sappiamo che è stato sia nelle linee programmatiche, poi la delibera dell'agenda di digitale, la revisione dello statuto, le linee guida che abbiamo approvato in Assemblea Capitolina per riordinare tutti gli strumenti di partecipazione impegnando la Giunta e su questo siamo appunto in attesa poi quindi di vedere quello che sarà poi il nuovo regolamento sugli istituti di, di eh, partecipazione. e A fronte di questo eh, vista anche le sperimentazioni che ci sono state nel corso di questi primi, di questi primi tre anni insomma, di consigliatura che hanno portato ha portato anche degli ottimi risultati, pensiamo al bilancio partecipativo di Roma Capitale che ha visto oltre 150.000 preferenze espresse, quasi 900 proposte presentate, oltre 24.000 persone che hanno partecipato attraverso il portale istituzionale, attraverso SPID, quindi insomma stiamo parlando di modalità sicuramente nuove, innovative che mano a mano attraverso la prassi potremo portare avanti. Ecco. Ora bisogna fare un salto in più. Dopo aver modificato eh, e riperimetrato quelli che sono comunque gli strumenti di partecipazione a livello amministrativo, occorre eh, fare in modo che la cittadinanza eh, venga. Um messa nelle condizioni di avere in modo molto più eh, semplice eh, l'accesso la, a, a questi strumenti. Quindi abbiamo previsto eh, con questa libera indirizzo tre punti, eh, alcuni dei quali sono, eh, fanno già parte come obiettivi operativi già all'interno del documento unico di programmazione e del, e del PEG, quindi siamo andati ulteriormente diciamo, a dettagliare andando in continuità con quello che sono gli atti di programmazione economica e finanziaria strategica e operativa dell'ente i punti sono tre, il primo riguarda eh, di avviare quindi una mappatura dei singoli strumenti di partecipazione previsti dallo statuto dei regolamenti tenendo conto di quelli anche previsti dai municipi, questo è importante perché nella sezione partecipa del portale la cittadinanza ha molte, per come è ordinata, ha tantissimi strumenti, ma eh, potrebbe diciamo, non essere facilmente accessibile la conoscibilità anche del dettaglio dei singoli strumenti. Quindi serve prima di tutto un'attività diciamo, per mappare tutti questi strumenti che oggi siamo andati a quindi a riordinarli, appunto avviare quindi una reingegnerizzazione dell'area partecipa ehm, a fine garantire una più semplice conoscenza anche in termini comunicativi dei singoli strumenti eh, anche a livello eh, decentrato e infine eh, una parte secondo me fondamentale che è quella della, delle applicazioni eh, per il mobile, per gli smartphone o comunque gli altri strumenti eh, che eh, consentono oggi di fatto la, la maggior parte della cittadinanza ad internet i dati, insomma, ne trovate eh, quanti ne volete, insomma, eh, accede anche attraverso e soprattutto attraverso le applicazioni mobili, attraverso il mobile, attraverso gli smartphone, quindi sicuramente eh, c'è una eh, semplificazione della, della cittadinanza che interagisce con l'amministrazione attraverso le applicazioni e quindi avviare, questo è il terzo ed ultimo punto, la realizzazione e l'adozione, ove possibile, nei limiti delle risorse disponibili, anche mediante ovviamente riuso, sappiamo il codice dell'amministrazione digitale prevede anche questo, e eventualmente anche mediante accordi, intesi o comunque con enti, università, amministrazioni pubbliche attraverso sponsorizzazioni, c'è cioè il regolamento sponsorizzazione approvato, quindi si può sicuramente utilizzare. E di un'applicazione dedicata ai dispositivi mobili di mero collegamento dell'area partecipa finalizzata a far conoscere i singoli strumenti quindi diciamo un'applicazione che serve come, eh, se, la, la dico così, insomma, come, come vetrina come immagine per consentire alla cittadinanza di capire quali sono i tuoi eh, diritti i tuoi strumenti eh, che l'amministrazione ti mette a disposizione che può essere la petizione popolare il referendum, l'iniziativa popolare ma anche insomma, segnalazioni e quant'altro che ti consente quindi intanto di eh, avere eh, in modo non sono appunto questi contenitori per, per poi eh, accedere a quel punto al portale istituzionale dove ovviamente sul portale e quindi di Roma Capitale poi all'interno nei vari back office sono ovviamente sviluppati se sono sviluppati perché eh, sul, eh, come linee guida insomma ci sono degli strumenti che possono essere immediatamente digitalizzati altri magari verranno digitalizzati nel corso dei prossimi 5-10 anni quindi non tutti gli strumenti di partecipazione magari vengono digitalizzati alcuni in tutto in parte però l'importante è dare la possibilità alla cittadinanza di avere un'immagine un chiara di quelle che sono la mappa di questi eh, strumenti. In eh, potremmo riuscire a mh, costruire un flusso diciamo, di eh, eh, partecipazione e cittadinanza che potrà interagire in modo più semplice immaginiamo quindi il cittadino che eh, la, ma la mattina diciamo, esce da casa, lavora, trova effettivamente una eh, problematica o comunque magari altre persone gli sollecitano diciamo, un intervento e a quel punto ah, semplicemente attraverso un'app può diciamo, eh, riatterrare nella del, in modo più veloce, quindi nella sezione del portale istituzionale di Roma Capitale lì in quello strumento, questo ovviamente piuttosto che metterselo a cercare, a scartabellare, si ritrova direttamente diciamo, queste, queste, queste aree, insomma, questi contenitori che magari vadano a semplificare l'interazione e quindi in questo modo noi andiamo a rinforzare e ad aumentare la partecipazione della eh, cittadinanza. Grazie.